Thank <laughs> you. Eh, che diamine è ancora sporca. Amore, allora sei pronto? Muoviti, dai che andiamo a fare la spesa. Dai, su che dobbiamo andare? Muoviti.